Cosa fare in una domenica autunnale di novembre con i bambini a Milano? Settimana prossima, Centro Iene. Il Centro Iene, il 12 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, organizza un Open Day. Abbiamo organizzato una serie di laboratori e di giochi molto interessanti e molto divertenti per i bambini e mentre i bambini giocano... I genitori potranno parlare, chiacchierare con i professionisti del centro ieri e chiedere quelle informazioni che hanno sempre voluto chiedere a uno psicologo ma non hanno mai avuto il coraggio di farlo. Sarà una grande festa, ci sarà un laboratorio con la logopedista dove ci saranno delle attività e dei giochi sul prerequisito del villaggio è attività clinica, è sempre tutto un gioco in cui verranno consigliati anche degli esercizi delle attività, di qualcosa che i genitori possono fare per aiutare a sviluppare il linguaggio dei loro figli ci sarà sarebbe un laboratorio fatto dalla psicomotricista l'avventura comincia da qua verranno trattati attraverso il gioco i temi dello sviluppo del linguaggio e dello sviluppo motorio per i bambini dai 3 ai 5 anni. Alla fine ci sarà l'attività Parole in Movimento dove verranno trattati i temi con i genitori con gli insegnanti sullo sviluppo del linguaggio, di come il linguaggio sia strettamente collegato con il movimento. In tutto questo i professionisti di IEDE saranno a disposizione per poter chiarire qualsiasi dubbio, qualsiasi perplessità, per avere dei suggerimenti mirati sui temi per i bambini dagli 0 ai 7-8 anni. Inutile dire che il catering sarà buonissimo. Vi aspettiamo, venite domenica 12 novembre alle ore 14.30 in via Donati 12 a Milano.